Ehi hey fratello, benvenuti, io sono Fortude Gamer e oggi proveremo il nuovo DualSense Edge di PlayStation su Fortnite. Questo è un nuovo controller che PlayStation ha buttato fuori per i pro player, per gli hardcore gamer. Infatti costa anche 240 euro. È mega personalizzabile, si possono fare un botto di cose. Si possono aggiungere dei grilletti qui dietro, io ne ho messo solo uno. Si può regolare la corsa degli analogici a massima, minima, insomma si possono fare cose fighe. Si possono cambiare queste levette sostituendone con altre. Una delle cose che ho più apprezzato è che si possono rimuovere i comparti per gli analogici e andarli a sostituire nel caso magari abbiano problemi di drifting tra l'altro l'efficero la che apprezzo di più di questo controller è che tu puoi settare dei profili personalizzati nel quale per esempio che ne so andare a modificare tutti i tasti che hai sul controller per esempio io sui greletti posteriori qui sulla sinistra dato che ne ho messo solo uno ma potrei metterli entrambi ho scelto di mettere la freccetta sinistra ma io potrei mettere qualunque altro pulsante vi pare tipo quadrato x cerchio triangolo invece ragazzi sulla sensibilità a levetta potete fare quel che vi pare sia sulla levetta sinistra che destra potete mettere delle curve di sensibilità specifiche dipendendo dalla vostra esigenza. Io ho messo precisa con però potenza meno 5, perché non mi piaceva troppo l'effetto potente che questa curva di sensibilità facesse. Poi si può attivare la zona morta su grilletti, vabbè, io la tengo a 0 a 0 in realtà per entrambi. Oltre che modificare intensità vibrazione, effetto grilletti e un botto di altre cose. Questo non sarà l'unico video che porterò con questo nuovo controller e soprattutto questo video sarà in endgame Quindi mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale, altrimenti perdete tutti i prossimi video. Attivate anche la campanellina. Ora che siamo su Fortnite, però possiamo andare a dare una lezione ai tizi in lobby. Iniziamo questa fase. Folia. ammetto di stare scomodo Ma esclusivamente perché l'endgam Che ho messo non è che sia posizionata Benissimo, infatti ho paura di uscire dall'inquadratura Da un momento all'altro, cioè capite che Intendo, sto, sto messo un po' così, devo essere Sincero, L'avrei avrei dovuto assettare meglio, ma ho che Poco tempo per registrare, ragazzi, come al solito Perché sono pieno di pegli di Continuo tra università, cose, lavoro, quindi Credo che ce la faremo andare bene, almeno per il momento Allora, voglio provare A vedere se riesco a fare almeno la prima kill Questo c'è la pistola però, <ride> sono morto Palese, palese, palese, palese Mamma mia, si è fatto eliminare mentre aveva la pistola L'essere più strano sulla faccia della terra, diciamo così uh, C'è qualcun altro E eh, non capisco dove sia Io per il momento mi sistemo un attimo all'inventario Beh, voi non offendete Mi ha visto? Forse era stato un po' più preciso di me con la pistola Però gli è andata comunque male Io sto ancora all'interno dell'inquadratura? Sì Credo che questo video sarà un continuo sono all'interno dell'inquadratura O oh, cose simili Oh mio Dio, perché ho fatto questa cosa stupidissima? Sono morto Mamma mia! Non so come abbia fatto ragazzi Sono scivolato per sbaglio Non ho premuto alcun pulsante Che non ho... premo di solito Non so cosa sia successo uh, Mi ho lasciato qualcosa di interessante No devo risalire Non devo farmi danno Perché ho pochissima vita Ok Allora calmi calmi Mi serve un attimo di tranquillità Anche perché non so se c'è qualcun altro qui E non voglio scoprirlo a mie spese Ah oh, c'è una pozza Aspettate Questa mi serve Qualcosa, grazie. Uh, vabbè, la potevi risparmiare. Sono delle rane, sì, ma sono piuttosto convinto che ci sia ancora qualche nemico. Perché prima stavano fightando fucile a pompa, buono. Devo capire come funziona l'abilità del Siphon. Quanto è utile, devo capirla un attimo. eh Uh, Dai, ok. Poteva andare peggio. Poteva andare peggio. Sono. Onestamente soddisfatto Devo ammetterlo Ok lui c'aveva un fucile a pompa un po' più forte Ha uh, un bella taglia Ce la prendiamo? Andiamo Allora uh, Quasi quasi io la voglio conquistare sta zona Che dite? Ci proviamo Tanto abbiamo anche lo scudo Se qualcosa uh, La farei la, la follia Fatemi vedere un attimo la mappa Scusatemi eh. Qui c'ho la taglia Ah sta un uccello di ricognizione Il bro è sicuramente in una di queste case Palesemente Solo che devo capire dove Solo che finché sta con l'aquila Qui dentro ragazzi c'è qualcuno non capisco perché a schermo non me lo faccia vedere Ma... Che stava abbassato? Forse sarà stato quello Vabbè, GG Shield keg subito Ah, questi sono i big bash Però non avendo bash warrior sinceramente non mi interessa per ora Tra l'altro credo che stia esplodendo qualcosa qui o sbaglio Sono confuso E sento anche un tizio col martello Sono molto confuso Ah, un tizio Man Uh, ma andata bene Mi sa che mi farà più male lui. Decisamente. Wow, uh, Andata, vivo. Ok, che aveva per curarsi? Uh, mi sa niente, credo che me ne andrò. Questa è una pistola leggendaria. Sì. Questo è uno Scar leggendario. Sì, mamma mia, come stava messo sto tipo? Non so come non mi abbia ucciso. Ok, andata. Uh, non so se ritornare in una macchina oppure no, sinceramente. Uno là. Un po' lontanuccio per i miei gusti. Se prende la zipline, ci provo. La, lo stava per fare, lo stava per fare. Che fastidio. L'ho perso di vista io? Ok, è stato un mio errore. Ma che figlia ha fatto? Ah, oh, sta qui. Vabbè, brother, sei finito. Sei proprio finito? Sì, sì, sì, certo. Come no? Con la mira che ho io, poi. Certo. Sicuramente. Ok, perfetto. Siamo in 5, Devo spostarmi da qua, però, perché sto in mezzo al nulla. Ok. Let's go, let's go, let's go. Via. Eh, per questo motivo ce ne dobbiamo andare. Che armacia! Quella col mirino, madonna mia. Fatto malissimo, brother. Via, via, via. Eh... Madonna, sì sì sì sì, c'ha quella col mirino e come? Ok. Spostiamoci da qua, che non è una bella zona. Madonna. Guarda come mi hai fatto male. Muori. Mamma mia come l'ho salvata. Quello shield che mi ha salvato la vita. GG boys. GG ce l'abbiamo fatta. Insomma ragazzi spero che questa vittoria con il Dual DualSense Edge di PlayStation vi sia piaciuta. Mi raccomando lasciate like, e iscrivetevi al canale altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno. E noi ci becchiamo alla prossima.